E lei? Sì. Prima di incominciare ti volevo chiedere se ti interessano 15 euro in buono Amazon, ovviamente gratis. Se sì, ti ho lasciato un link qua sotto, cliccandoci puoi scaricare un'applicazione che si chiama Flowy, che non è altro tipo post pay quelle robe lì, e in maniera totalmente gratuita puoi crearti un profilo, ti piantano un alberello, quindi aiuti anche l'ecosistema e eh, mandandoti anche un centesimo sulla carta e ritirandotelo attivi il tuo profilo e ti danno 150 gem che equivale a 15 euro in buono Amazon, un sacco di altri siti. L puoi fare solo accedendo tramite il link di qualcuno ti lascio il mio qua sotto in descrizione e quindi ragazzi me lo chiedete in continuo quale kit posso acquistare ci sono quelli della M-Audio e quelli della Scarlett che sono fra i migliori oppure Consigliato a mio fratello quello della Scarlet, Lui ovviamente ha preso quello della M-Audio Ottima anche questa Al confronto con il prezzo Vi ricordo che si può trovare a 180 euro Su Amazon vi lascio il link in descrizione Ah e ti dico Ho preso questa Solo perché potevi inserire l'input del microfono Sul retro Così almeno non facevo vedere i cavi Questa raga è la spiegazione tecnica Più dettagliata Che potete trovare in giro Scavicchi ma non apra Ok Altre due scatole Secondo me ti hanno scammato pesantemente Ok Vai Si parte con quella più grande quindi Sì Che cosa abbiamo qui? Allora Ragno Ragno Piccolo così? Fai vedere per eh, il microfono Piccolissimo il ragno È un microfono minuscolo Però la qualità è buona Da qui allarghi vedi? Inserisci il microfono e lasci Vabbè Andiamo avanti Cosa c'è? Cavi cavo. Non mi sembra dei migliori eh, il cavo non si ha mai, è simile a quello del, del RODER NT1A e mi è durato 10 anni. Astuccio, bello. Piccato. Con quello ci vai a scuola. Cos'è di pelle? Pelle di coccodrillo. Puzza? No. Plastica. So di feci di cammello. Feci di cammello. È sembra un portafoglio. Vabbè, cuffie? Alle cuffie ti consiglio di fargli fare il rodaggio Metti un'ora la musica, lo sai, ti spiegai I transienti almeno non sono rovinati Vi capita mai, raga, che quando comprate le cuffie Vi suonano di merda, rimanete malissimo Poi dopo un po' che ascoltate Dici, ah vabbè, il mio orecchio ci ha fatto l'abitudine No, in realtà è la cuffia che è migliorata da sola E vi ho spiegato bene questo processo sul Patreon La pellicola più dura che hanno marcato in tutta la storia dell'umanità È il lattice No, persino il lattice si rompe. Ok, il jack è classico e ha qui il suo adattatore. Andiamo a vedere le cuffie invece M-Audio. Sono, sono belle prepotenti, stringono un sacco. Bisogna vedere se dopo che le tieni per, per un po', se, se in realtà ti danno fastidio o meno all'orecchio. Perché secondo me fanno una bella pressione a sentire. Sembrano un po' le audio Technica le, le 40, le vecchie, quelle che avevo prima. E loro Cristo si stringevano. Non ha nessun tipo di controlli sul microfono Vabbè è uguale tanto comunque sia Generalmente tendo sempre a non utilizzarli Te lo avrei sconsigliato anche a te Ok sono andato a vedere un po' di specifiche Beh microfono a condensatore Essendo che ha il diaframma largo è ottimo Per podcast, per registrazione di voci, e strumenti Dice che è in grado di catturare la massima fedeltà di ogni minima sfumatura Mantenendo però basso quello che è il rumore di fondo Dopo lo testiamo Voglio vedere se è vero Piccolino comunque, sì, come credevo Vabbè, passiamo al secondo pacchetto quello più piccolo ci sarà la scheda dentro Raga, ste robe, dategli un'occhiata Perché è importante Dentro vi dice tutti i tasti eh, a cosa corrispondono Che poi mi scrivete Bro, ma la mia scheda audio come faccio a fare questo? Come faccio a fare quello? Type-C to type-C Oppure USB 2.0 type-C Ti piace? Sì, molto. Ah, I pomelli sono giganteschi. Allora, vediamo un po' come si presenta. Abbiamo... Ah, niente male. Veramente niente male. L'ingresso de del microfono da dietro, come piace a lui. Piace ti piace da dietro? Questo me lo metto in conto. Poi, il 2 presumo sia un'entrata solamente eh, strumentale. Questa manopola non mi piace tantissimo è un po' a casaccio Questo qui sostanzialmente controllerà l'ingresso delle casse Qui abbiamo il volume delle cuffie USB direct Questo ad ora non so, devo leggere Qui abbiamo il phantom, quindi la corrente Entrata delle cuffie Se siete in più di uno mettete uno sdoppio Che tutti mi chiedete Ma come fai a gestire più entrate se qui ce n'è una sola? Sdoppia raga Andiamo a montare? Ok C'è un video che dura circa un'ora Andrò a mettere Tra l'altro già visualizzato Perché faccio sempre con lui Ok E A volume moderato Faccio lavorare Le cuffie no, Comunque io vorrei di una cosa Cioè Te dici a tutti della canalina E poi ti si vede il cavo Io No allora Questa qua è stata una scelta Perché È stata una scelta Canalina qua con questa qua sopra è bruttissimo E infatti. Non so come si snu quella qua, sinceramente. <ride> <ride> scusa, scusa. Allora, tutti in chat dovete scrivere hashtag canalina. La mia audio dove la vuoi mettere? Centrale? Centrale la mettiamo qua. Ok. Ah, ho letto, ragazzi, cosa significa il tasto USB Direct. Allora, USB praticamente prende tutto ciò che entra tramite il pc ok quindi se siete in progetto la vostra musica ehm, i suoni di sistema e tutto il resto mentre andando su direct prende tutto ciò che deriva tramite la periferica tramite la, la m audio quindi eventualmente l'entrata del microfono la vostra voce presumo che stando a metà si senta tanta musica quanto il volume poi dipende anche da da quanto regolate gli ingressi? Andremo a vedere, andremo a vedere. Ho letto che si accenderanno tutti i vari LED. Loro consigliano per far lavorare bene la, la scheda di arrivare fra i meno 6 e i meno 3. Lo chiama suono eh, sano, fra virgolette. E di non andare, ovviamente, è inutile che ve lo stia a spiegare. Sul clip, ok, che diventa rosso e perdiamo informazione. Il suono sostanzialmente diventa distorto. Ho messo la prolunga, ah, hai messo il prolungone. Sì. Sì. E intanto mettiamo così poi il cable lo farai Sì, sì. Andiamo a collegare Intanto devo finire tutto Uno Perfetto Configurazione in corso Qua si è acceso il power Diamo corrente da qua sotto al phantom Ok E si dovrebbe accendere anche questo Vediamo Ok perfetto funziona Ok Poi dietro Destra ah, a sinistra Destra a, a sinistra non ricordo qual erano, Perché beh vediamo dopo si fa il test se, se il destra ti suona a sinistra eh, le inverti ok e poi per ultimo il cavo che collega il nostro microfono alla scheda la femmina e qua il maschio questa roba qua è una figata assurda quel tasto fai vedere di nuovo metti in play così non, si, non ti senti metti caso ti dà fastidio sentire la tua voce mentre canti metti caso vuoi sentire se la tua voce sia il beat mentre canti stai a metà ora siamo totalmente in direct quindi sentiremo solo noi si sente solo noi è una figata assurda puoi decidere cosa sentire se il, il computer, se il microfono, se entrambi quanto di uno e quanto di un altro questa roba qui dovrebbe raggiungerla su più schede Ok è passata un'ora voglio vedere la tua prima impressione dopo vedremo la mia Tieni le cuffie ti farò sentire un pezzo di Night Mood E non a caso Night voglio dato che dal sondaggio è uscito che preferite come uscita di dicembre questo disco Portarvi una voce alla Night perché ho notato delle particolarità molto interessanti Quindi lasciate un commento qua sotto con su scritto Sì Se volete vedere il video dove tratto una voce alla night. Allora ho avuto anche altre cuffie in passato come le GBL, le AKG Forse si avvicinano molto alle AKG Suono molto più nitido, presente La voce suona molto bene come anche le basse e Per questo che ho sentito fino ad ora Le reputo migliori alle GBL E un pochino sopra le AKG Migliori le GBL? Sì Le GBL si sentiva molto alto il suono Ma con molta meno qualità Bella l'immagine stereo Suono medio-basso Sembra che ci sia un taglio sulle alte le basse troppo invadenti però Sono un bel po' chiuse I transienti mi piacciono Cioè si sente bene, si distingue bene malgrado che le basse sono presenti Le alte sono tagliate Si sente comunque bene Per farvi capire Però secondo me con un altro po' di rodaggio Si sistema sta roba Quando non ci sono i bassi che pigiano È tutto molto moderato Quindi può essere anche un discorso del pezzo Che tira più sui bassi le sconsiglio per mixare. Questa è una prova con il kit M-Audio. Questa è una prova con il kit audio Questa è una prova con il kit M audio Questa è una prova con il kit, -audio. Con il kit audio Ok, salviamo il progetto, me lo mandi e noi andiamo giù. In... E quindi eccoci qua in studio, andiamo a sentire adesso in sessione che cosa ha mandato mio fratello, così almeno diamo un'occhiata a quello che è realmente... Il valore del kit M-Audio, che tanto finché non lo sentiamo possiamo dire bello con gli occhi, però cerchiamo di capire meglio. Allora, quindi abbiamo la bassa, sussurrato, basso, normale alto. Vediamo che sussurrato, a parte che la fate più o meno simili, sussurrato e basso, la normale non cambia tanto la dinamica. Come inizia a alzare un po' la voce, si gonfia tutto. Vediamo un po' con un uh, equalizzatore intanto che cosa succede. Questa è una prova con il kit M-Audio. Questa è una prova con il kit M-Audio. Questa è una prova con il kit M-Audio. Questa è una prova con il kit M-Audio. Ok, comunque sia, gli piace il suono basso, chiuso. E eh, non è male. Microfoni da bundle è meglio. Se no, si rischia di arrivare come l'NV800, quello d'oro, avere un suono metallico e medioso. Noto subito, e sono molto sorpreso, che il rumore di fondo è inesistente. Ok, luppiamo da qualche parte dove non c'è volume, metto su un filtro per vedere che cosa succede, questo generalmente lo usavo ai tempi per rimuovere il rumore di fondo, si dovrebbe creare qui qualche interferenza laddove ci fosse ma come vedete è una tavola piatta e qui sta andando, vi faccio capire come funziona, metti caso che la voce qua fosse realmente il rumore di fondo Il suo compito è quello di rimuoverla e ti sviluppa qua quello che è il grafico dell'onda sonora, ok? Come vi dicevo tutto molto basso, però niente male perché comunque sia ricreare delle frequenze basse il corpo della voce. Chi mi conosce lo sa, io preferisco, ci lavoro un sacco su quella roba lì, di, di sentire la presenza e il calore umano. Non sono uno di quelli che taglia tutto e tira sulle alte e via. Microfoni low budget secondo me devono puntare più sul creare bene le basse frequenze, che non diano fastidio ovviamente, perché... Avere un suono medioso equivale in fascia bassa, secondo me, a raggiungere più facilmente quello che è un prodotto di nicchia. Ok? Ok, abbiamo il filtro, se no mi cancella tutto. Ok, non ha l'antipop, aveva solamente l'antivento. È capibile se c'è un po' di. Questa è una prova con il kit M. Audio. Questa è una prova con il kit. Questa è una prova con il kit M. Audio.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 Sentiamo senza effetti. Questa è una prova con il chi... Questa è una prova con il kit M Audio. Però comunque sì, ho cambiato poco. Già quando feci il video dell'Aston già lì andai a sistemare di più, mi ricordo. Questa è una Poi arrivati a questo punto che la bilancia pende sulle basse, passerà a mettere su un po' di saturazione. E tutto si sbilancia, tutto cambia. Questa è una prova con il kit M Audio. Questa è una prova con il kit M Audio.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 questa è una prova con il kit m audio questa è una prova con il kit m audio questa è una prova con il e allora ragazzi voglio qua sotto un altro commento che ho scritto questa è una prova con il kit m audio per quanto riguarda il video le considerazioni sono che molto interessante come kit nel senso abbiamo speso 189 euro il prodotto vale, vale, vale tantissimo È registrato senza un antipop pe per evitare gli sputi si sente pochissimo, solo un P all'inizio perché cantava basso, parlava basso. Non abbiamo la mezza luna, quindi tutto quel pannellone dietro il microfono. Non abbiamo insonorizzazione, non abbiamo niente. E questo è il risultato. Cioè, lavorandoci un po', pulitissimo, eh? Ci puoi fare su un pezzo. Quindi, se siete interessati all'acquisto, trovate qua sotto in descrizione il kit. Tutto quello che abbiamo fatto è più o meno simile se prendete il kit della Scarlet. Ottimo anche lei. In situazioni in cui... Si comincia, concedetemelo se va più a gusto visivo piuttosto che nel dettaglio minimo e microscopico di quello che è la differenza fra i due kit, sono tutte e due più o meno allo stesso livello. Se conosci qualche amico interessato ad acquistarlo ovviamente mandagli questa recensione, lascia un mi piace così almeno YouTube manda questo video a più persone e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!